Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi farò l'unboxing di un mouse molto ma molto interessante il Logitech G502 Proteus Core, questo qui, Tunable Gaming Mouse questo qui è un mouse configurabile con 11 tasti configurabili, laser ovviamente come il CM Storm Sentinel Advance 2 che ho, di cui ho fatto l'unboxing parecchio tempo fa Vediamo un po' cosa dice all'interno della scatola, ovviamente in inglese, francese e spagnolo. Perché l'italiano, ovviamente, non esiste. Tecnologia Delta Zero esclusiva con sensori Delta Zero, adesso con una calibrazione su una superficie personalizzata. Non so cosa significa questa cosa in preciso. L'esclusivo sensore da gaming Logitech G ad alta eh, accuratezza del G502 Proteus Core, può essere configurato in diversi livelli di performance infatti questo mouse di qua è un altro di quei mouse in cui si può configurare il DPI ovvero la velocità del cursore e quindi la sensibilità del mouse ai minimi movimenti della mano questa è una delle caratteristiche che io guardo sempre per i mouse che, che cerco Perfetto, adesso vediamo un pochettino cosa dice sul retro della scatola Abbiamo una descrizione, uh che strano, addirittura c'è in italiano questa volta 11 tasti e controlli programmabili, incluso il cambio dpi che è quello in cui parlavo prima Sensore di gioco ottimizzabile in base alla superficie con tecnologia esclusiva Delta Zero Ora sono curioso di vedere come interagisce con il tavolo senza tappetino oppure con il tappetino Aggiungi fino a 5 pesi da 3,6 grammi l'uno per un controllo bilanciato personalizzati 5 regolazioni istantanee delle impostazioni dpi dai 200 ai 12.000 dpi 12.000 alla fine io non ci arrivo così mai al massimo uso 1600 come, come standard Comunque al massimo posso sempre compensare con la sensibilità del mouse stesso nelle impostazioni dei giochi. Scroller iperveloce a due modalità ottimizzato, penso si riferisca alla rotella del mouse, tre profili integrati, robusto cavo intrecciato, piedini a basso attrito. Contenuto della confezione, mouse per giochi, pesi, risoluzione al custodia, manuale dell'utente, tre anni di garanzia dei, dei produttori e hotline telefonica per il supporto tecnico. Scusate un po', ma sto leggendo attraverso il reflex perché <ride> è, mi, è scritto in caratteri minuscoli. Perfetto, adesso passiamo all'unboxing effettivo. Intanto, da questa finestrella, come avete visto poco fa, si può già intravedere il G502 che tra l'altro può utilizzare lo stesso software di configurazione dei profili che utilizza la mia tastiera, la G510 e di conseguenza si può anche integrare in questo modo con lo stesso, con lo stesso software senza installare nuove applicazioni sul PC ovviamente chi non ha una tastiera G510 o, o comunque della serie Logitech G deve installarselo a parte e penso ci sia anche un dischetto integrato, un incluso qua dentro adesso vediamo la scatola già ho tolto i sigilli ma non l'ho ancora aperta del tutto. Quindi adesso vediamo un po' il contenuto di questa confezione. Ok, come prima cosa si può notare un libretto di istruzioni un po stropicciato per la scarsa confezione abbiamo altra roba qua dentro? no ok questo di qui quindi non serve più abbiamo quindi un libretto che contiene informazioni importanti penso sia la solita roba riguardante la sicurezza queste cose qui è la solita roba che riguarda ad esempio la sicurezza non buttarlo nella spazzatura eccetera eccetera insomma solita roba che a noi non interessa poi qui abbiamo un abbiamo qui un bigliettino che ci spiega un po' come si apre il mouse per regolare i pesi e poi abbiamo anche poi dice di scaricare i driver dal sito support G502 tanto al giorno d'oggi chi è che non ha internet per i driver online o comunque per spiegarsi il software dei driver perché penso che comunque come qualunque mouse anche questo sia plug and play. Quindi non penso ne di nessun tipo di driver, soltanto il software Logitech G che già io tra l'altro ho installato perché ho la tastiera Logitech G10. E adesso la parte più importante, ovvero il mouse di per sé. Questo di qui penso sia il Magnete col quale Col quale si aggancia si agganciava la custodia di cartoncino Vediamo se riesco ad sganciare il, il cavo. ha un comodissimo velcro anziché quei classici quelle classiche cose di plastica che si arrotolano, ha un comodissimo velcro. E poi si fa scorrere in questo modo attraverso la scatola. E se riesco a farlo vedere, lo scorrimento del cavo si intende. Un po' sfocato. Scusate, ma la mia reflex non ha l'autofocus. Ok, come prima cosa, prima del mouse effettivo, vediamo un po' questi di qui. Penso siano i pesi di cui parlava la confezione Logitech G si può aprire e all'interno troviamo i pesi sono 5 pesi ora non mi ricordo il mio eh, Sentinel Advance 2 quali pesi ho messo però poi magari dare un'occhiata e, e vedrò un po' se riesco a regolarlo uguale anche perché il peso del mouse effettivo mi sembra diverso già anche così stesso, leggero com'è, sembra abbastanza comodo e utilizzabile. Allora, adesso vediamo un po' come è caratterizzato. Nella parte inferiore si può vedere benissimo questa struttura. Si apre in questo modo, con un comodissimo magnete. E qui si inseriscono i pesi che sono contenuti in questa scatoletta poi allo stesso modo si richiude serendo i due piedi qua, qua dentro e si fa scattare con il magneto la logica FG, G502 abbiamo quindi un tasto qui, di lato un altro tasto qui, qui questo tasto di qua e questi altri due eh, non penso ci sia nient'altro no ah sì, sì, e anche questi due vediamo se riesco ad aumentare l'ISO della reflex per far vedere meglio visto che è tutto nero non, non si vede molto bene. Quindi abbiamo questo tasto qua sopra, il tasto sinistro, il tasto destro, la rotella ovviamente col mouse 3. La rotella a sua volta si può anche premere a sinistra e a destra, quindi sono ancora altri due tasti extra e questo è comodissimo anche per il browser per poter navigare le pagine verso sinistra e verso destra. Un mouse del genere l'avevo anche in passato poi è stato l'unico che ho avuto e poi non ho, non ho più avuti con la rotella che si possa premere ai lati in questo modo ed è una cosa veramente geniale inoltre la rotella come si può vedere è molto ma molto Morbida, veramente E questi due tasti di qua che penso servono per Impostare i DPI Perché questo di qua è un tasto di reset Infatti è anche più duro E ha il simbolino del reset Mentre quello di qua sotto È un tasto È il tasto G9 Questo non l'avevo detto prima Non l'avevo fatto vedere bene perché Con questa luce è un po' difficile da vedere Ogni tasto al suo al di sopra scritto ad esempio g8 g7 eh, eccetera, eccetera g5 g4 e, per, proprio per identificare i tasti anche all'interno dei giochi tipo mouse 1 mouse 2 mouse 5 mouse 4 eccetera adesso una cosa interessante eh, che vi voglio anche far notare è che questo mouse di qua non ha nessun rivestimento di gomma ma ha tutto in plastica come i mouse classici soltanto questo, questa parte laterale e questa parte laterale di qua sono rivestite in gomma e questa è una cosa che è molto importante perché i mouse rivestiti in gomma tendono a deteriorarsi infatti adesso vi faccio vedere come si è ridotto il mio Sentinel Advance 2 in tutti questi anni da quando ho fatto l'unboxing fino ad oggi che sto facendo il cambio con questo G502 faccio vedere come si riducono i mouse rivestiti in gomma col passare del tempo, con il sudore eccetera eccetera questo è il risultato con il sudore i mouse rivestiti in gomma si deteriorano in questo modo comunque sono soddisfatto del vedere lo stesso tipo di cavo anche nel G502 più o meno il cavo del il Sentinel Defense 2 mi sembra molto più ha una fibra leggermente diversa ma comunque siamo sempre là. Cavi intrecciati quello a sinistra è del Sentinel Defense 2 quello a destra invece è del GC102. si può vedere che quello del G1512 è molto più, molto più spesso rispetto a questo e non so se questo è un bene o un male se è più, più fragile oppure se è più resistente o se questo, questo è più resistente perché è più compresso, più compatto rispetto a questo questo sinceramente non lo so però comunque hanno la stessa, la stessa struttura più, che, più o meno non hanno il classico cavetto, cavo normale come, come questo ad esempio no, hanno la struttura in corda e questa è una cosa molto interessante la lunghezza del, del cavo anche essa è abbastanza abbastanza, di preciso non, non ho idea di quanto sia, non è scritto da nessuna parte sul, sulla scatola o in questi foglietti e non ho neanche controllato su, su internet sinceramente cioè sicuramente è scritto su internet ma non ho controllato, vediamo un po' cosa dice qui niente di importante ed è usb 2.0 come si può vedere non è usb 3.0 ma è usb 2.0 Un'altra cosa importante da dire è che questo non è un mouse ottico ma è un mouse laser esattamente come il Sentinel Defense 2 La differenza tra i due è sostanzialmente, a parte il fatto che non dovrebbe fare la luce rossa di sotto, è che è più preciso il mouse laser rispetto a quello ottico e quindi dovrebbe anche essere molto più facile e molto più preciso soprattutto in giochi fps in cui bisogna prendere la mira in maniera molto precisa oppure anche in alcuni punti e click che sono pignoli e vogliono il cursore in un pixel preciso diciamo insomma è molto più preciso rispetto a quello ottico adesso lo collego e vediamo un po' come funziona e vediamo anche come la configurazione tramite il software Logitech G vediamo un po' passiamo quindi sulla cattura video ok ho dovuto purtroppo registrare questo video diverse volte prima di avere il video finale perché purtroppo ieri quando ho fatto il video non mi ha registrato il microfono quindi questo lo sto registra registrando il giorno dopo comunque sia, aprendo il Logitech Gaming Software se l'avete già installato, una volta collegato il mouse, in teoria dovrebbe scaricarsi in automatico, nel mio caso invece si è aperto da solo, ieri quando l'ho collegato per la prima volta perché l'avevo già installato ma in teoria dovrebbe scaricarlo automaticamente da internet collegando il mouse al pc se non dovesse farlo, comunque potete scaricarlo dal sito della Logitech, gratuitamente dal, dalla pagina di supporto adesso Possiamo scegliere il prodotto da modificare, ovvero la tastiera G510 oppure il Logitech G502, nel nostro caso quindi ci soffermeremo su questo perché è il nostro il mouse di cui sto parlando in questo video e vediamo un po' le caratteristiche e le diverse funzionalità che è possibile modificare dal software di Logitech Gaming in G. Innanzitutto possiamo vedere che nella schermata home possiamo selezionare quali profili utilizzare, se utilizzare quelli integrati nel mouse, nella memoria interna, oppure se utilizzare quelli che abbiamo eh, creato nel software Logitech Gaming in G nel nostro PC, dal nostro PC. Cliccando qui possiamo andare a modificare invece le impostazioni del cursore, quindi il DPI sostanzialmente. Abbiamo fino a 5 livelli massimi di sensibilità DPI, che va da 1000 fino a 12000, se non erro. Forse è possibile anche utilizzare DPI più bassi di 1000, in teoria. Vediamo un po', 200 ad esempio, sì, però è assurdo, è lentissimo. 1600 comunque è il mio standard, io solitamente il DPI non lo, non lo cambio mai, quindi tutti i tasti che eh, di default servono per modificare il DPI li ho già disassegnati dalle impostazioni per utilizzarli con altre funzioni. Comunque adesso vedremo anche come funzionano per il cambio del DPI, perché ovviamente voglio coprire tutto quello che c'è da, da dire su questo mouse, sul software di logitech gaming e quindi abbiamo fino a 5 livelli massimi di dpi che va da 100 penso fino a 12.000 12.000 è assurdo è velocissimo un po' basta premere qua una sfiorata veloce e già il cursore vola quindi è, è velocissimo veramente assurdo comunque 1600 è il mio standard cliccando qui su questi numeri soltanto sui campi già modifico la il del dpi quindi 1.600, questa è la velocità normale che uso sempre, 2.400, 3.200, 6.400 e 12.000 che è velocissimo. È possibile modificarli anche cliccando su queste stanghette da segna cambio, ecco qua, sulla stanghetta e quindi assegna cambio è possibile anche impostare quale utilizzare come predefinito nel mio caso ho scelto 1600 però cliccando su un altro ad esempio e mettendo quindi assegna predefinito automaticamente utilizzerà questa come predefinita quando si riavvia il pc, quando parte diciamo windows, automaticamente utilizzerà questa impostazione dpi nel mio caso la rimetto 1600 qui possiamo modificare invece l'illuminazione del logo eh, dei dei livelli di dpi da qui e inoltre possiamo anche uh, assegnare la dissolvenza ciclica significa che il logo inizierà a lampeggiare e questa è una cosa carina perché io lo utilizzerei in stand by, in stand by sarebbe molto bello se facesse in questo modo anziché spegnersi direttamente come invece fa Comunque sia, è una cosa interessante per chi gli piace il logo lampeggiante può attivarselo, io preferisco utilizzare, tenerlo sempre acceso, sempre fisso, perché mi piace di più. Inoltre l'illumination DPI, che sarebbero i, le tre stanghette qui sul la, su questo lato che indicano il livello del DPI, è possibile eh, impostarlo se è sempre attivato oppure se è spento e che si accende e si illumina soltanto Durante il cambio al DPI, invece io lo tengo sempre attivato perché, perché mi piace esteticamente, solo per questo, sostanzialmente. Anche perché mi indica sempre quale DPI sto utilizzando, in questo caso quello più basso. Comunque, eh, sono cose minori, queste alla fine. Questi sono soltanto gusti personali e chiunque può regolarseli come preferisce. Time sospensione e illuminazione sta a indicare che. Ehm, Dopo X minuti si spegne automaticamente l'illuminazione. Nel mio caso ho messo 30 minuti perché solitamente quando il PC va in stand-by passano almeno una mezz'oretta così di non utilizzo e quindi il mouse si spegne automaticamente. E così va, va benissimo, lo tengo in questo modo io. In modo che quando il computer va in stand-by si spegne la luce della G, però questo di qua non si spegne per questo motivo. Qui possiamo invece regolare il sensore, che è la caratteristica interessante di questo mouse, ovvero il sensore che si può regolare in base alla superficie. È possibile utilizzare quello predefinito, io lo sto utilizzando su un libretto di Final Cut Studio 2, va benissimo, e anche se ci sono diverse scritte, diversi colori, eccetera, comunque sia il sensore non, non sfasa, cioè non... non non si muove per i fatti suoi anzi è molto preciso nonostante ci sia questo continuo cambio di scritte eccetera è possibile comunque aggiungere una nuova superficie nel caso vogliate nel caso abbiate problemi con quelle predefinite è possibile aggiungere una nuova superficie qui chiamarla ad esempio che so prova e quindi cliccando su regola è possibile avviare il software di, di calibrazione ecco, del mouse e funziona in questo modo, tenendo venuto il tasto del mouse, bisognerà poi muoverlo a formare un 8 in continuazione, così, con una certa velocità perché altrimenti non funzionerà. Ok, a volte fallisce, a volte invece funziona, dipende quanta area coprite del vostro tappetino o comunque del vostro tavolo eccetera. Comunque sì, a me sinceramente non interessa perché alla fine io mi trovo benissimo con le impostazioni predefinite, sicuramente anche voi, la maggior parte di voi penso che non avrà problemi a utilizzare queste impostazioni nel caso vi prendiate il G512 come mouse E possibile anche utilizzare altre due, altri due eh, impostazioni predefinite che sarebbero quelle di due tappetini della Logitech giusto perché la Logitech è egocentrica quindi... <ride> vabbè comunque potete utilizzare queste due impostazioni oppure quella predefinita oppure sempre se volete, se avete problemi con quelle predefinite aggiungerne una a voi stessi questa di qua invece è una sorta di, di test dei pulsanti cliccando qui sul pulsante play è possibile avviare il test e quindi premendo tutti i tasti del nostro mouse ad esempio ok e premendo quindi su stop è possibile vedere quali tasti funzionano e quali non funzionano ad esempio quali tasti sono premuti più spesso e quali sono premuti di meno e diciamo che è una sorta di di benchmarking se è possibile chiamarlo in questo modo o comunque una sorta comunque di programma di, di test dei tasti, nel caso magari non dovesse funzionare qualche tasto, allora ve ne accorgete da questo, da questo test, perché premendolo vedete che ad esempio non si colora, quindi non funziona quel tasto, e di conseguenza dovete poi provvedere, se è ancora in garanzia, a tornare al negozio al massimo, a farvelo cambiare. Comunque sia, sì, questi sono soltanto dei delle funzioni da usare in alcuni determinati casi, quindi nel caso avete dei tasti che non funzionano, come ho detto poco fa. Adesso vediamo la caratteristica più importante, ovvero la configurazione dei tasti extra. Di predefinito abbiamo già il tasto avanti e indietro, impostati su mouse4 e mouse5, così come l'avevo anche sul mouse precedente. Questi due tasti li utilizzo in continuazione quando navigo su internet per andare avanti e indietro nelle pagine. Sono veramente comodissimi e sinceramente non saprei come fare a vivere senza questi due tasti in particolare. Poi questi tasti di qua vanno assegnati tramite le macro del programma della Logitech non è possibile assegnarli automaticamente e manualmente dai giochi o dai programmi stessi. Inoltre questo mouse alla fine non è utile soltanto per i giochi, è possibile utilizzare questi tasti extra anche per altri programmi, come ad esempio cinema 4D. Adesso vi faccio un piccolo esempio che sembrerà banale, però comunque può essere anche molto interessante, perché alla fine questo mouse sì, nasce per il gaming, e quindi comunque alcuni giochi, ad esempio i MOBA o giochi in cui si utilizzano diverse abilità come World of Warcraft, eccetera, quindi necessitano più tasti per diverse abilità in quel caso prenderei comunque un Logitech G10 con i 19 tasti laterali perché sinceramente in giochi con tantissime abilità mi troverei meglio con un, con un mouse di quel genere comunque sia, è utile anche per la produzione, per lo sviluppo anche di altre cose è possibile utilizzare questi tasti avanzati anche per altri programmi e adesso vi dimostro come ad esempio voglio impostare uno di questi tasti, ad esempio il, il tasto G8, che sarebbe questo qua sopra, per piazzare un emettitore di RealFlow. Mettiamo caso che io ad esempio uso molto RealFlow e quindi mi troverei molto, molto meglio a utilizzare un tasto del mouse per piazzare automaticamente un un emettito di RealFlow, anziché andare sempre qua, si flow, Emitter, c eccetera. Quindi cosa si fa in questo caso? Si preme Shift F12 per aprire la schermata di impostazione dei comandi di Cinema 4D cerco quello che mi interessa, quindi l'Emitter, e imposto una shortcut da tastiera ad esempio eh, Shift J, non importa, anche Shift J va benissimo perché comunque premendo il tasto sul, sul mouse non lo imposta lo imposta con mouse 4 e mouse 5 non so per quale motivo però questi altri tasti in più non vengono rilevati dai giochi dai programmi bisogna impostarli tramite le macro del software della Logitech ad esempio quindi lo imposto su shift j come dicevo poco fa quindi vado qui creo un profilo per cinema 4d nome cinema 4d lo aggiungo da Game Panel, vado su Cina 4 d premo il tasto sul game panel, quindi automaticamente mi rileva l'applicativo del gioco, del gioco del programma e lo assegna al, al gaming software. E quindi assegno al G8 una macro. Un nuovo comando, pressione tasto, Shift J Ok. Adesso questo di qua questo tasto è assegnato a questa macro. Quindi devo salvare prima il profilo, ovviamente, salva il profilo ok andiamo qui, se io vado ad esempio qua e premo questo tasto automaticamente non funziona per qualche solo motivo ok ho capito qual è il problema, in pratica per questo motivo con i plugin, comunque con real Flow, non funziona però assegnando lo stessa, la stessa combinazione ad esempio all'emitter di cinema 4d premendo il tasto sul mouse potete vedere che me lo crea automaticamente posso creare tantissimi ad esempio e, boh, è molto comodo dicevo per appunto queste cose ad esempio per assegnare quindi come sono i tasti al mouse per fare diverse cose anche nei programmi oltre che nei giochi ad esempio anche se su Sony Vegas è possibile assegnare una scorciatoia um, a tastiera ad esempio alla creazione di una nuova traccia video premendo un tasto sul mouse poi è possibile creare una, tr una nuova traccia video andando su opzioni Customize Keyboard e quindi assegnando una un, una shortcut ad esempio al track video track CTRL SHIFT Q abbiamo già una una shortcut predefinita assegnando questa macro a un tasto sul mouse creando un profilo per ad esempio Sony Vegas e quindi assegnando questo di qua su CTRL SHIFT Q salvando e quindi andando poi qui premendo il tasto automaticamente mi crea una nuova traccia video e questo è comodissimo anche per eh, ad esempio un editing più rapido, più veloce, più... anche la, la ruota del mouse è molto bella fa un pochettino rumore questo devo dirlo perché non è proprio silenziosissima però comunque è molto scorrevole questo è veramente stupendo ad esempio si scorrere, ad esempio la libreria di steam ora non ho steam aperto comunque una, un elenco molto lungo posso anche farlo scorrere in questo modo e scorrere tutto l'elenco in pratica è stupendo oppure anche preciso con una piccola tacchetta soltanto è molto preciso molto bello veramente un, una rotella del mouse stupenda e poi i tasti anche sinistra e destra sulla rotella del mouse sono comodissimi anche per esempio scorrere le immagini che so abbiamo una cartella con diverse immagini le apriamo con il programma fino di windows ed è possibile scorrere da un'immagine all'altra con i clic destra e sinistra della rotella oppure anche abbiamo un, una pagina su, su internet ingrandita e Allora possiamo utilizzare questi tasti di qua per scorrere la pagina a destra e a sinistra, è comodissimo veramente, una delle caratteristiche più belle che un mouse possa avere. Purtroppo il Sentinel 2 non aveva questa caratteristica, però questo ce l'ha e ne sono soddisfattissimo di aver finalmente ritrovato un mouse con questi due tasti in più. La stessa cosa comunque per i tasti G8, G7 eccetera, a parte questi due, mouse 5 e mouse 4, vale anche per i giochi, bisogna impostare dei tasti da tastiera e poi assegnare la macro da questo programma per poter far funzionare questi tasti sui giochi stessi. Ehm, direi che con questo è tutto per quanto riguarda la configurazione del mouse. Cioè, direi di aver coperto praticamente tutto. Ehm, non so cos'altro ci sia da dire adesso su questo mouse. Beh, è, è molto bello è l'imposta predefinita. Ah, ecco, si parliamo adesso del DPI, me non stavo dimenticando. E parliamo anche del DPI, quindi le imposte predefinite nel mouse nella memoria integrata. Abbiamo eh, i tasti G8 e G7 che automaticamente aumentano e diminuiscono il DPI. La stessa informazione viene anche riportata sul Game Panel nel caso avete una tastiera Logitech G come, come ce l'ho io. E, inoltre questo tasto di qua serve per impostare il DPI predefinito. Ad esempio, io metto il DPI a 3200, premo questo tasto di qua, totalmente va a quello predefinito, mentre lo tengo premuto soltanto. Quindi questo è molto comodo, ad esempio, un'idea per l'utilizzo di questo tasto sarebbe quella di assegnarlo ad... Eh, un, a, assegnare un DPI predefinito molto basso e, e utilizzare questo tasto di qua tenendo premuto, ad esempio, quando si deve fare delle, una, una mira precisa in giochi FPS con lo sniper questo può essere molto interessante per poter avere una mira migliore rallentare il mouse tenendo premuto questo tasto e, ovviamente, chiaramente, però c'è un tasto che viene a mancare dalle abilità speciali, eccetera questo può essere comunque assegnato individualmente in un profilo diverso, volendo quindi, in un gioco FPS, ad esempio, questo di qua lo assegnate eh, come assegnato qui al cambio di PI e, e poi lo utilizzate per altre impostazioni in altri, in altri giochi o comunque anche in altri programmi. Invece andando su quelle automatiche eccetera che sono quelle del PC, quelle che avete creato voi da quando sembra di capire e ritorna tutta la, alla normalità tra virgolette quindi ritorna il 1600 eccetera eccetera e i tasti ritornano a quelli impostati da noi tornando su quello predefinito ok io G8 lo tengo solamente per il doppio clic clic singolo, tasto sinistro, doppio clic è un'idea interessante volendo doppio clic nasconde mostra l'icona esempio o comunque con un click solo posso aprire questo di qua e posso aprire anche le cartelle con un clic solo eccetera è interessante comunque ehm, questa diciamo è un'idea che per un utilizzo di questo tasto fuori dai giochi, fuori dalle applicazioni ad esempio per un uso continuo per chi come me ovviamente non cambia in del dpi io sto bene con un dpi solo e mi regolo tutto dalle impostazioni della sensibilità del mouse ehm, vediamo adesso com'è in gioco con ad esempio Diablo 3 che è uno dei miei giochi preferiti Io già ho già impostato alcuni tasti sulle diverse abilità abilità 1 2 3 4 voglio vedere come sono di comfort queste impostazioni quindi passiamo un attimo sul Diablo 3 e finiamo così il video che sta durando forse un pochettino troppo ok il mouse come potete vedere anche in gioco è molto molto fluido non, non dà no, nessun there's tipo there's di problema e inoltre, anziché premere 1, 2, 3, 4 sulla tastiera, posso premere dietro i tasti del mouse per fare le diverse abilità. Ovviamente queste non sono dimostrazioni che posso fare così al volo, ad esempio dovrei andare in un dungeon, eccetera. In questo caso, adesso posso utilizzare soltanto il mouse e soltanto per Q, magari per le pozioni, eccetera, la tastiera. Ma anche lì il editori, potrei assegnare i tasti. Posso ancora farlo veramente Un mouse comodissimo. Comunque lo consiglio caldamente a tutti quelli che lo usano per giocare o anche soltanto per lavorare. Comunque è molto buono perché ripeto: con questi tasti aggiuntivi è possibile assegnare le macro e quindi diverse scorciatoie da tastiera anche per i programmi assegnarli direttamente al mouse. È una cosa molto interessante e anche molto comoda da, da mettere in, in pratica. Comunque con questo ragazzi io termino qui il video perché penso di aver detto tutto per quanto riguarda questo mouse non, non c'è molto altro da, da dimostrare e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti